buonasera vi presento adobe spark raggiungibile attraverso la casella di ricerca di google scrivendo adobe spark e andando alla seconda opzione bisogna registrarsi al sito io sono già eh, registrata Ora vi farò una piccola presentazione eh, statica del, eh, dell'applicazione, di questa eh, applicazione eh, web. Adobe Spark serve per realizzare storie a forte impatto visivo. La registrazione può essere free e uh, si fa con un account Adobe ID, Google o oh, Facebook. È disponibile on cloud, da PC, da dispositivi mobile. Cosa posso creare con uh, Adobe Spark? Dei post eh, con dei social graphics, dei video, animated video, e delle pagine delle web uh, stories. E, e, a, e qui avete rappresentati tutte le possibilità che vi dà l'applicazione, la, che è visibili sia in crea progetto che in, vedi tutto nella casella alla fine della casella crea progetto. Quindi dà la possibilità di creare una storia in Instagram, un post in Instagram, copertine di Facebook, collage di foto, presentazione, diaporama e eh, poi eh, ti dà anche la possibilità di scegliere delle eh, dimensioni eh, personalizzate. Disponibili anche eh, le app da eh, mobile, per mobile, come vedete. Gli usi didattici: aggregare risorse e contenuti digitali multimediali, documentare, eh, condividere, presentare, creare un portfolio, gestire un diario anche di eh, apprendimento. Noi andiamo eh, ora a vedere le, questa interfaccia, mi dice che posso iniziare nella pagina principale con un modello che mi mette a disposizione, mi dà il, la sintesi dei miei progetti già realizzati, come vedete. Ok. E l'applicazione una e poi mi dà, dà la possibilità di esplorare tutti i modelli che sono disponibili. Vediamo adesso tutti i modelli. Vedete che eh, li abbiamo poi suddivisi per categorie Possiamo anche scegliere un modello, comunque possiamo sia scegliere un modello in ogni attività che vogliamo svolgere con l'applicazione, oppure partire da un modello vuoto. Mette a disposizione molte risorse per poter costruire proprio queste, queste storie. Andiamo in Crea uh, Progetto, vediamo tutto e, uh, e, e sì, e cerchiamo e magari eh, costruiamo una storia con Instagram. ok ci metto un po' nel caricamento ed ecco fatto qui mi dà la possibilità come vedete di scegliere un, uh, un modello posso fare a meno però mi potrebbe essere utile perché potrei eventualmente uh, modificare questo mo eh, modello in, in tutto e per tutto e potrei essere facilitata nella mh, um, proprio compilazione del, del mio uh, post che voglio mettere sul uh, su instagram che voglio postare su instagram ma uh, noi partiamo dal modello uh, dal modello vuoto e quindi facciamo aggiungi eh, inseriamo una foto mi chiede se voglio caricare la foto dal mio pc carica la foto oppure trova foto gratuite prendiamo una foto gratuita sul coronavirus invio e um, mi propone una serie di immagini prese da Pixabay scelgo questa io la blocco in questo caso sullo sfondo perché voglio che mi costituisca un background ecco vedete che qui ho l'immagine che posso poi adattare con questi comandi posso ruotare posso riflettere orizzont orizzontalmente e verticalmente. Quindi l'ho adattata e um, poi posso eh, con aggiungi mm, aggiungere ad esempio una, un testo e mi dà qui della, la possibilità di scegliere un modello di testo magari eh, prendiamo questo modello e eh, qui posso cambiare il testo andando in modifica e scrivere ad esempio coronavirus time ok fine e vedete che eh, il mio testo è stato introdotto potrei anche modificare il colore del del testo agendo sulla eh, tavolozza del colore e mettendo il bianco, ad esempio, scegliendo il bianco o scegliendo altri colori che penso possano essere adatti a posso cambiare lo stile gli effetti del testo. Ad esempio, potrei fare ombra e contorno oppure ritaglio, oppure nessuno, mi sembrava meglio nessuno, in questo caso rispetto al contesto in cui viene inserito. Naturalmente posso aggiungere, questo lo posso spostare, come vedete, e, um, e posso anche agire sulle dimensioni, sulla spaziatura eh, tra le righe e anche la spaz eh, sì, spaziatura l'ho già fatta precedentemente posso spostarlo in maniera che si veda maggiormente e questo ho già eh, costruito la base del mio eh, del mio post potrei aggiungere un altro ad esempio aggiungo un altro dell'altro testo oppure un'icona mettiamo un'icona vediamo se trovo virus di anche il eh, insieme delle icone e eh, eh, molteplice cioè ricchissima prendo questa ok vedete metto questa icona qui posso naturalmente questa icona rimpicciolirla con il colore posso cambiare colore la posso mettere ad esempio rossa si vede poco potrei mettere la gialla che si vede di più quindi anche eh, l'icona è facilmente eh, riconoscibile, potrei anche scegliere su tutti mie, eh, i miei post un'icona che mi caratterizza, vediamo se eh, possiamo metterla, aggiungi, eh, quindi icona, mettiamo civetta, vediamo se troviamo civetta, è il simbolo della filosofia se troviamo una sì vedete che, che belle che sono quindi potrei posizionare qui la mia civetta sicuramente e poi ehm, adesso ah, non si vede perché era nera su nera la aggiungo di nuovo quindi icona civetta ecco l'ho aggiunta e eh, no forse non l'avevo inserita prima comunque la posso posizionare qui e eh, poi posso anche eh, cambiare il colore della, della civetta farla bianca perché risalti sul, sullo sfondo cancellare questa esistente che avevo messo precedentemente e poi posso completare con altro testo qui sotto con delle osservazioni con delle citazioni e così via ok eh, poi eh, mi dà la possibilità una volta completato il post di eh, scaricarlo sia in png che in jpeg che in pdf inizia il download eh, o, o, e anche di condividere eh, con eh, pubblica sui social media ecco su eh, facebook, twitter eh, anche classroom per mail e eh, mi dà anche il eh, collegamento quindi a questo, a questo post. Eh, un attimo chiudo, nel condividi mi dava la possibilità anche di invitare, invita dei collaboratori a modificare, quindi posso ho questa opportunità di lavorare con altri su un posto o su qualsiasi altra applicazione che è eh, qui dentro. Una volta eh, completato, vado in home, mi salva il post, vado nella mia home e tra i file recenti vedete che eh, eh, trovate il, il, progetto, il progetto di un post che si chiama coronavirus time che posso poi modificare, tornare a modificare posso condividere anche da qui, duplicare, spostare, rinominare, scaricare, eliminare e, e oppure trovare nei progetti. Questa mi sembra una buona opportunità anche eh, social, anche per il lavoro eh, condiviso che possono fare gli, gli studenti nel, in, nella didattica ordinaria e in quella a distanza per creare eh, un, un artefatto che rappresenti o un che rappresenti il loro eh, lavoro comune poi vado in, eh, di nuovo in eh, crea eh, progetto e eh, Vabbè, preferisco tornare a farlo dalla home, crea progetto e vabbè la storia Instagram e il post in Instagram, il processo è identico, anche la copertina in Facebook non cambia molto, andiamo a vedere come si possa fare un collage di a foto, qui mi dà la possibilità sia di selezionare eh, queste foto con eh, che ehm, posso anche ricercare esempio, con la casella di ricerca. Adesso mi viene in mente fuoco, cerco, fuoco, ok, di, ehm, oppure di caricare le foto dal mio PC questa volta scelgo eh, delle foto casualmente da qui mm. ok ma le scegliamo va bene così a caso ok no, questa la eliminiamo vedete si possono anche eliminare anzi qui eliminiamo questa e mettiamo questa al posto di questa e poi con avanti, andiamo avanti se mi dice di, eh, di selezionare un formato la faccio, vabbè, la faccio quadrata, la faccio come miniatura YouTube vediamo, avanti ha sempre questi momenti di pausa eccetera. vedete che mi ha montato eh, quindi tutte le immagini molto belle visivamente. Posso anche scegliere un modello eh, di colore, il layout, come posizionare ad esempio le immagini, ma così mi sembra ottima come scelta grafica <coughs> ogni tanto viene fuori sostituire il logo di Adobe poi posso agire sul bordo come vedete sulle singole celle posso distanziarle e posso una volta che ho fatto, fatto questo Aggiungere del testo ad esempio, e mi dà la possibilità di farlo secondo il modello. Usiamo questo stavolta, e qui metto fuoco. Cioè devo andare qui nella penna, nel modifica invece di gummone, metto fuoco. Eh, aggiungiamo il basta fuoco fine, vedete comparire eh, fuoco. Posso naturalmente cambiare il colore come abbiamo fatto prima del, del sottofondo. Ok, eh, ecco, ho messo giallo, ma non sta bene giallo. Così, ehm, in questa maniera, insomma, ho messo insieme delle foto che potrebbero essere le foto di, eh, relative a un evento che ho salvato sul computer, relative a un'esperienza un eh, fatta, relative a, eh, non so, delle immagini di un autore nei suoi vari momenti e così via. E anche qui... Eh, ho eh, la, la possibilità di aggiungere dell'altro testo e di eh, aggiungere anche l'icona della civetta magari che mi è per contraddistinguere il lavoro che ho eh, realizzato Diamo un colore giallo bianco alla civetta la posizioniamo lì diventa il mio logo insomma anche questo mi, eh, lo posso condividere pubblicare quindi eh, sui social media ok lo posso scaricare in uh, png jpeg pdf e nel condividi ritrovo eh, di nuovo la possibilità di invitare qualcuno a collaborare. Quindi abbiamo eh, fatto un'altra così creazione in eh, lo sta salvando ora in, con Adobe eh, con Adobe Spark. Mh, poi possiamo creare una, una presentazione web, um, esempio vorrei parlare di Bertos, eh, Sottotitolo la mettiamo semplicità, ok questo mh, posso mettere anche qui aggiungere una foto eh, posso caricarla la foto dal mio computer oppure eh, trova foto gratuite e cerco vabbè cerco lo stesso anima qualsiasi foto volevo mettere una foto generale vediamo se trovo una eh, eh, immagine che mi possa ispirare Beh, potete mettere poi tutto quello che volete e ehm, quindi anche qui adesso me lo sta salvando ok oh. Ok. Eh, eh, poi eh, posso aggiungere di seguito una sorta di, uh, di slide, eh, quindi delle, mh, del testo, ad esempio. Del testo, in questo caso metto, scusate che chiudo qui la... Telecamera che mi impedisce il. Mm, mi dà, vedete, la possibilità di scegliere poi uh, che testo più. scusate, più testo e scrivo la teoria. Esempio. E. di Bertose ok poi eh, posso aggiungere ad esempio una, un video ok un video youtube vado a prendere l'avevo eh, qui eh, prima cercato copia il video youtube quindi metto l'indirizzo ctrl V. ok e vedete che mi ha aggiunto il mm, mi ha aggiunto anche qui il video e quindi posso um, come vedete creare una serie di uh, diapositive a scorrimento che um, mi rendono possibile la realizzazione di uh, presentazioni. Ho anche un'anteprima, posso vedere anche un'anteprima okay. del, uh, uh, del lavoro che sto facendo. Man mano eh, procede e naturalmente lo posso anche eh, modificare chiudiamo l'anteprima ok possiamo poi presentare condividere quindi vedete che lo presenta ok questa è la presentazione del suo insieme, poi posso eh, condividerla, questa presentazione, in condividi, e um, poi uh, potevo anche scegliere il, il tema, ad esempio, della, eh, creando un tema, insomma, creando dalla barra laterale la possibilità di scegliere i cosiddetti temi poi ho la possibilità per ogni elemento eh, creato di eliminarlo oppure di eh, modificarlo quindi si creano a video una serie di presentazioni l'importante è poi è che noi possiamo invitare eh, i nostri compagni, compagni e colleghi a eh, collaborare, possiamo stampare, pubblicare e condividere il collegamento. Molto interessante questo, ehm, eh, questa condivisione, dopo tire, tirate via i ringraziamenti, magari mettete il credits all'immagine che avete utilizzato. Qui nei ringraziamenti foto che da un po' di tempo è eh, comparso, poi potete, mh, una volta che lo, andate a, a pubblicare, scegliere la categoria, esempio istruzione, poi eh, potete rendere visibile il nome del il vostro, quindi il nome dell'autore e a, eh, poi mi eh, eh, dice crea collegamento una volta che ho eh, condiviso il tutto quindi eh, eh, qui compare un bottone in più cioè ho il solito va bene il collegamento ho comunque la possibilità di condividere eh, sui social con l'aula virtuale le mail e soprattutto ho la possibilità di avere il il codice embed che mi permetterà di mh, poi embeddare la mia presentazione nei uh, siti ok quindi anche questa è una buona opportunità che ci viene offerta noi ora andiamo a scegliere diaporama per uh, creare ad esempio un video di quello che magari ci interessa quindi andiamo in eh, diaporama e dice ogni storia eccezionale ha un, eh, un inizio scriverò prova poi lo modificherò in caso avanti ecco mi chiede di scegliere un modello Volevo dirvi che magari per gli studenti potrebbe essere utile scegliere il modello. Ad esempio nel viaggio dell'eroe, dobbiamo fare il viaggio dell'eroe, adesso lo carica, risponde quindi a un modello tiro via la finestra che viene sempre fuori, vedete che è un'ottima guida il viaggio dell'eroe ad esempio perché eh, gli studenti si abituino a raccontare uno, una storia, a fare uno storytelling individuando i vari momenti dello uh, storytelling e uh, mh, inserendo in questi eh, vari momenti il, sia testo che eh, immagini ok allora eh, potrei a questo punto decidere di utilizzare come layout lo schermo intero o lo schermo diviso in due parti quindi nello schermo mh, eh, diviso in due parti da una parte potrei anche inserire un video, mettiamo un mini clip qui disponibile, ok, come vedete, e nell'altra, e quindi vado a salvare del, del clip video in corso, l'avevo a disposizione e quindi l'ho utilizzato, è molto breve, e dall'altra parte potrei... Eh, aggiungere eh, del testo eh, che potrebbe essere pot posso usare un, un, un titolo eh, per formattato questa è una breve storia quindi posso mettere qualsiasi eh, titolo, naturalmente questo eh, titolo, lo posso, questo testo, lo posso rimpicciolire, ingrandire in questo caso, lo posso ingrandire ancora di più, ma eh, vedete che ho una casella che mi, mi permette di scrivere parecchio eh, testo. Eh, e, ehm, e posso anche registrare, registrare la mia voce. Adesso provo a registrare e poi a sentire la voce. Allora, per registrare si, eh, si clicca sul microfono. Ecco, ecco, questa è la storia di Linda, e delle sue prove nel web ok ora andiamo a sentire eh, ecco ecco questa è la storia di Linda e delle sue prove nel web ecco quindi vedete che è abbastanza interessante poi potete aggiungere l'avventura chiama eh, utilizzare in, magari lo, lo schermo intero aggiungere un, una foto eh, boh, eh, o caricarla dal vostro computer o trovarla tra le foto eh, il, tra le foto che vengono date dal sito Pixabay da qui da questa casella di ricerca cerco foresta dopo vabbè per fare una prova ecco ne scelgo una la inserisco posso inserire posso vedete inserire il testo un'icona scrivo profondo poi posso aggiungere una registrazione vocale mia questo è il mondo della ricerca che non finisce mai ecco questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. Poi potrei eh, eh, passare alla sfida, cercando una sfida eh, utilizzando magari il, lo schermo diviso. Qui metto, inserisco la foto, vediamo se cosa mi dà per sfida. Bene, scegliamo una, una che possa essere significativa, non ce ne sono tante, mettiamo questa, ecco, e qui potrei scrivere un testo, il mondo, una sfida ok poi posso aggiungere una registrazione la sfida continua uh, poi passo la successiva magari metto una foto metto pace magari questa posso aggiungere quindi del testo obiettivo raggiunto l'ultima, schermo diviso, da una parte metto una foto, ne prendo una di qui, ecco, eh, e, e di qui scrivo tutti, hanno intrapreso una strada nuova. Insomma, adesso è un po' così. E uh, poi alla fine, uh, visto che uh, il, uh, i ringraziamenti possono riguardare questo, scegliamo quello che c'è credit ad esempio per le immagini è meglio metterlo anche sono free eh, pixabuy .com va bene quindi se si vuole, se non si può togliere la slide con il tasto eh, nascondi ringraziamenti. Poi eh, potete, allora abbiamo visto il eh, layout, il, il tema, il dimensione, la dimensione della musica. So, è possibile eh, qui scegliere tra eh, varie... Eh, o, o, colonne musicali gratuite e uh, quindi uh, se adesso sentiamo la musica che è inserita è già inserita una musica dove possiamo andare da qui vederla ecco, ecco questa è la storia di Linda e delle sue prove nel web questo è il mondo della ricerca che non finisce mai. Ecco, va bene, qui era già inserita, ma noi la, eh, era un po' bassa. Possiamo eh, metterne una, se vi piace, poi puoi agire sul uh, pulsante alto-basso della musica. Io potrei lasciare? Ok ok e, um, quindi mettiamo western stage ok andiamo poi in anteprima ecco ecco questa è la storia di Linda e delle sue prove nel non, web non so se si senta sottofondo questo è il mondo della ricerca che non mai la sfida continua ecco questa questa modalità comunque del video è davvero molto eccitante adesso abbiamo siamo impratichiti soltanto nelle nozioni base ma si possono fare grandi cose e per finire vi faccio vedere il video che ho creato poi allora potete scaricare con scarica vedete ve lo da preparazione del video va bene per il download te lo prepara voi eh, potete condividere con pubblica quindi eh, lo solito a modo lui eh, eh, avevo già settato i tasti crea collegamento e anche in questo caso finita questa parte che c'è sempre ok vedete che lo sta renderizzando creazione del collegamento smetti un attimo, meno male che è breve, poi dipende anche dalla connessione che c'è in questo momento, ok, dai forza che ci siamo, ecco mi dà la possibilità anche in questo caso non solo di condividere su Facebook e Twitter eh, il Google Classroom per mail, ma anche di incorporare il file, oltre che copiare il collegamento condivisibile. Poi mi dà la possibilità nel condividi, ricordatevi sempre, di invitare qualcuno e quindi di rendere eh, collaborativo, mi dice aggiungi persone, quale potrei aggiungere, eh, di rendere collaborativo eh, il... La produzione, ok. Volevo finire facendovi vedere magari qualcosa che avevo eh, creato eh, con calma. Ad esempio, quello che ci interessava erano ce ne sono alcune di, delle mie eh, produzioni. ecco questo ad esempio è eh, il suo caricamento il suo tempo di caricamento che avevo comunque volevo far vedere un video che avevo realizzato con uh, un po di uh, cura precedentemente che era Maya uh, Driving Question non ve lo faccio vedere tutto, ma solo l'incipit, vediamo l'anteprima. Adesso lo interrompo. Eh, vedete che comunque sono di un gran bel effetto tutti questi uh, progetti. Comunque, per quanto riguarda i post creati precedentemente, come vi ho fatto vedere, possono essere eliminati e eh, comunque eh, cancellati o spostati. Ecco visualizza tutti i miei progetti questi sono i miei i progetti che ho realizzato, ne ho realizzati alcuni eh, vi consiglio vivamente questa applicazione per diversi motivi che vi eh, permette di eh, fare molteplici cose soprattutto di lavorare anche con dei video molto significativi e di impatto poi c'è la possibilità della collaborazione, della condivisione che nella didattica eh, sono importantissime eh, cose, sono strategie eh, quindi fondamentali sia per quanto riguarda il tempo ordinario che quello straordinario come quello che stiamo vivendo nella didattica immersiva a distanza. Buonasera